Era una giornata tranquilla. Niente poteva andare storto. C'è qualcuno dietro tutto. Non ho parole. Una minaccia incombeva su di noi. Secondo me, anche loro ci sono. Non poteva essere una coincidenza. Evidentemente c'è un complotto. Anche loro. Un complotto ben architettato. No, c'è un complotto. Difficile da credere. Da parte di chi? dei poteri forti eh, chi sono? i più forti poteri oh Cristo no! la discordia iniziava a insinuarsi possiamo. ma che cosa mi voglio in giro? Non possiamo, io non possiamo no dammi non dammi non possiamo certo io non possiamo No! Restava un'unica cosa da fare Che stai facendo? Oh mi hai fatto spaventare Io ti ho fatto Tu che stai facendo? Mi vuoi ammazzare Non posso più andare in questa situazione Non ci fanno registrare Non ci fanno registrare E ti vuoi buttare al lago? Sì mi voglio uccidere Ma... Tre centimetri Torna non... indietro e combattiamo Chi? I più forti poteri Noi siamo ancora più forti Abbiamo trovato un'arma mega fotonica! Più fotti ancora! Più fotti ancora! Ma con quale armi li vuoi combattere? Con le loro stesse impidi... Guerra! Well. Le cazzate! Prendi la mia mano Jack! Segui. Aiutami, non mi fai morire! Stavolta no, stavolta no, aiutami! Non è stato semplice! complotto Sai che dai! Il problema sono le persone che ci impediscono di fare video. Eh, ma... cosa pensi? E se avessero ragione. In ma... che senso? Guarda il mare, guarda. Fonde il vento. Ma che è piatto? Mamma non... eh? mia. Cosa è piatto? Guarda ma il mare, la terra, quindi è giusto. Cosa è giusto? Che mare. è piatta! Ma vai a cagare! In realtà sembra piatto, eh!